Eh, ho scritto questo romanzo Solo è il coraggio Giovanni Falcone il romanzo che è un romanzo su Giovanni Falcone quindi ho scelto la via letteraria per raccontare una delle figure più incredibili con una delle storie più incredibili e meno conosciute in realtà d'Europa d'Occidente presentarlo al Salone del Libro di Torino è davvero un'emozione perché qui è il tempio del libro cioè un luogo dove i lettori si incontrano è difficile incontrare i lettori Invece poterli fissare in volto, tenere accanto, vedere, è sempre un'emozione incredibile. Poi io stesso sono un lettore, quindi qui è, è il posto adatto dove stare. Questa edizione è un'edizione piena di entusiasmo, c'è cioè voglia di, di dirsi che è possibile ancora stare vicino, stare in fila, mettersi accanto, toccarsi, è quasi commovente no? come, come è stata accolta questa edizione.